Ciao a tutti, sono Olivia. Oggi ho un bellissimo progetto estivo per voi. Una borsa da spiaggia che si trasforma in un comodo zaino. È cucito con un semplice tessuto da straia, è robusto e resistente all'acqua. Troverete delle grandi tasche che permetteranno di avere a portata di mano tutto il necessario. E c'è anche una piccola sorpresa, questa borsa da spiaggia ha all'interno sia una tasca termica estraibile che salverà dal calore estivo il vostro smartphone o e-book, sia un piccolo sacchetto di plastica per i costumi da bagno bagnato. La descrizione di queste ulteriori tasche troverete nei miei prossimi tutorial. Cosa serve? Due tessuti esterni, 60x56 cm, io ho usato del tessuto per le sedie da straia. Potete usare però anche un cotone molto resistente. Due tessuti interni 60x56 cm. Tagliate sotto due rettangoli 6x6 cm su tutti e due i tessuti. Poi servono quattro strisce di tessuto esterno 54 x 5 e mezza. Questi servono per rifinire la lampo. E infine 3,5 m x 12 cm di tessuto interno per fare i manici e le decorazioni. Però se non vi va a preparare tutte queste strisce da voi, potete comprare anche un nastro già pronto, sicuramente fate prima. Poi servono il tessuto per le tasche. Per la tasca esterna davanti, un tessuto di larghezza 41 x 25 cm di altezza. Per la tasca dietro, 27 x 25 cm. E per la tasca interna, il tessuto per interno, larghezza 30 e 25 di altezza. Però potete fare anche come volete voi con le misure vostre. Il margine di cucitura di 1 cm già compreso. Eccetto per le tasche dove la cucitura sopra è di 3 cm e 0,7 laterale è sotto. Per prima cosa prepariamo la lampo. Per iniziare mettete una delle quattro strisce di tessuto esterno, quelle 54x5 e mezza, sulla parte dritta della sceniera. Alle due estremità del tessuto piegate verso l'alto e il rovescio praticamente un centimetro di cucitura. Proseguite facendo una cucitura lungo la lampo in modo che non si sposta nulla quando cucite la seconda striscia. Ora potete mettere la seconda striscia di tessuto con il dritto verso la cerniera. Piegate sempre un centimetro di cucitura in alto e cucite con il piedino da lampo lungo i dentini della cerniera. Quando arrivate al cursore fermatevi con l'ago abbassato, sollevate il piedino, fate passare il cursore, abbassate il piedino e continuate a cucire. Ripetete la stessa procedura anche sull'altro lato della cerniera. Ora, appiattite per bene il tessuto con la sceniera in mezzo, stiratelo e fate una impuntura tutto intorno. Tagliate la lampo con una vecchia fovice circa 5 cm dopo la rifinitura. Cuscite un piccolo cappelletto, giratelo sul dritto e fissatelo con una cuscitura sulla fine della sceniera. Stirate tutto per bene e mettete la sceniera da parte. Adesso prepariamo le tasche. Nella parte di sopra delle tasche ripiegate prima un centimetro e poi due centimetri verso il rovescio. Aiutatevi con dei cartoncini nelle misure giuste e con un ferro da stiro. E poi fate un'impuntura per fissare. Poi stirate anche il laterale sotto 7 mm di cucitura verso l'interno. E adesso attacchiamo le tasche ponete la tasca al centro del tessuto interno fissate la laterale sotto e cuscite prima con un millimetro di cucitura e poi con 9 millimetri in modo che il margine di cucitura resta nella doppia cucitura con le tasche davanti e dietro facciamo la stessa cosa le al centro della parte posteriore e anteriore e fissateli in lo stesso modo. Se vi piace potete dividere la tasca con una cuscitura in due compartimenti. Adesso prepariamo le strisce. Se avete comprato del nastro già pronto dovete preparare niente. Se lo preparate da voi, ecco come. Qui vi ho fatto una piccola scheda come devono essere le strisce pronte. Servo una striscia davanti 61 x 12, una striscia dietro 61 x 12, la striscia per il manico davanti 68 x 12, una striscia per il manico con la bretella per dietro 157 x 12 cm. Se non vi basta il tessuto potete cucire eventualmente anche vari pezzi insieme. Piegate la striscia di 68 cm e quella di 157 a metà per lunghezza e poi ripiegata ancora un centimetro di cucitura verso l'interno. Fate un'impuntura a tutti e due i lati. Se volete, la potete ripiegare un'altra volta al centro e fare un'impuntura di circa 25 centimetri. Nella striscia che si attacca della parte dietro facciamo un'impuntura solo nelle parti dove rimane in seguito aperto. Se avete del nastro comprato certamente non è necessario. Adesso fissiamo la striscia sulla parte posteriore della borsa. Dovete però lasciare aperto le parti dove devono passare in seguito i manici. Dopodiché fissate l'altra striscia sulla parte anteriore, alla stessa altezza del dietro. Qui però dovete inserire il manico davanti con la stessa larghezza di dietro per esempio, se dietro la distanza verso la parte laterale era 18 cm, anche davanti devono essere 18 cm. E fate la seconda cucitura per fissare i manici. Ora fate passare le bretelle nei passanti dietro e fissateli con una piccola cuscitura in fondo alla borsa, facendo però attenzione che i due manici, davanti e dietro, sono lungo uguale. A questo punto la parte difficile è fatta. Adesso cucite la lampo tra il tessuto esterno e interno, sempre dritto contro dritto. Ripetete lo stessa cosa all'altra parte della lampo. La borsa si presenta adesso così. Ora dovete mettere le due parti del tessuto esterno e le due parti del tessuto interno dritto su dritto, esterno su esterno, interno su interno. E' cuscito con un centimetro di cuscitura, lasciando però un'apertura di circa 20 centimetri nella parte sotto della fodera, per poter girare la borsa in seguito. Ricordatevi però che prima dovete aprire la lampa a metà, se no dopo non la potete girare. Piegate gli angoli di traverso, sia nella parte interna che nella parte esterna e cuscite con un centimetro di cucitura, fissando le due estremità sempre con un punto indietro, se no dopo la borsa si apre. Finalmente potete girare la borsa attraverso l'apertura e vedere com'è venuta. Tirate fuori bene tutti gli angoli e il bordo superiore e fissatelo con un'impuntura. Rimane solo di chiudere l'apertura all'interno della borsa ed è pronta. Allora, buon divertimento al mare o al lago e spero che la borsa vi sia molto utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!